Ben trovati ad un nuovo mini tutorial firmato FabioAmbrosi.it, solo 3 minuti per parlare di un argomento relativo a Premiere, After Effects, Photoshop o Audition. Oggi vedremo come risolvere il problema che state già vedendo in anteprima, ovvero i media offline, questa schermata rossa che tanto preoccupa molti di voi che scrivono per chiedere maggiori informazioni. Vediamo cos'è questo cartello rosso e come risolvere e lo facciamo in soli 3 minuti. Cosa significa file non in linea, media non in linea? Significa che Premiere non riesce a trovare il file video, o il file audio o l'oggetto multimediale in generale, sul nostro hard disk. Quindi non riesce a stabilire il collegamento tra questo, che è l'oggetto in Premiere Pro, e il file fisico che contiene le informazioni necessarie per poter lavorare l'oggetto multimediale stesso. Mi spiego meglio. Questo oggetto, qui, eh, che vedete nel file progetto, è un file video eh, .mov che contiene un'animazione. Premiere non riesce a collegare questo oggetto nel pannello progetto con il file video sul nostro hard disk. Quando non si trova questa corrispondenza e Premiere non riesce a risolverla in autonomia, eh, viene mostrato un cartello rosso, simile a questo, dove viene specificato che l'oggetto multimediale non è in linea, vale a dire non è presente sul nostro hard disk. A volte questo problema è dovuto semplicemente dal fatto che magari avete cancellato fisicamente i file eh, sul vostro hard disk e quindi l'unica soluzione per risolvere è trovare un backup con il file originale e rilinkarlo all'oggetto multimediale nel pannello progetto. Un'altra possibile causa di questo L'errore può essere semplicemente dovuta dal fatto che voi avete spostato il file dal vostro hard disk, magari su un'altra directory o su un'altra partizione. E comunque Premiere non riesce a trovare questo, questo file e quindi segnala come media offline. Come fare per risolvere? È molto semplice, in realtà. Basta cliccare sull'oggetto multimediale nel pannello progetto, cliccare con il tasto destro del mouse. E scegliere la voce collega oggetto multimediale. Ovviamente dovete averlo questo oggetto multimediale, se lo avete cancellato e non potete ripristinarlo purtroppo eh, il vostro progetto sarà corrotto e non potrete più lavorare. Ma se come nel mio caso l'oggetto multimediale è presente sull'hard disk cliccando su collega oggetto multimediale verrà presentata questa finestra. Eh, questa finestra ci permette di eh, rilincare l'oggetto con il suo file originale. Possiamo scegliere se mantenere tutto in linea, quindi non fare nulla, oppure individuarlo, questo oggetto multimediale mancante. Clicchiamo e a questo punto ci cioè è sufficiente navigare sul nostro hard disk, individuare il file eh, che noi vogliamo ricollegare al nostro oggetto multimediale in Premiere, cliccare su ok, Premiere ricollega l'oggetto al file originale e tutto viene risolto. Ovviamente questa stessa operazione può essere fatta su tutti i file contemporaneamente che non troviamo eh, in linea. Basta selezionarli uno ad uno e fare la stessa operazione che avete visto fare adesso. Termina così anche questo mini tutorial firmato Fabianbrosi.it. Vi ricordo come sempre www.fabbiambrosi.it per maggiori informazioni scrivete all'indirizzo email tutorial chiocciola per chiedere dei mini tutorial su misura per voi Cercatemi su Facebook, la pagina è Fabio Ambrosi, mettete un like e ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube. Ciao!